Uh, stamattina abbiamo avuto come ospiti qui da noi i ragazzi uh, della spagna che in questo momento stanno in giro uh, per uh, la città di salerno per apprezzare uh, la nostra storia la nostra cultura uh, la nostra arte poi vedranno um, la Cossiera Amalfitana. Che cos'è l'esperienza di stamattina? È una, è una delle tante gradevolissime esperienze formative che stiamo uh, vivendo. In uh, realtà nell'indirizzo liceo linguistico Uh, stiamo attivando una serie di settimane linguistiche e di scambi culturali, per cui la nostra utenza uh, ha, uh, sta facendo esperienze con, uh, con Vienna, con Londra, uh, con varie località della Spagna e. Uh, così ehm, sta accogliendo, sta, sta, sempre la nostra utenza sta accogliendo eh, tutti, tutti coloro che eh, riescono a, a partecipare a, a questo oh, percorso di scambi culturali e linguistici. Eh, il lavoro qui è tanto. Eh, non ci stiamo occupando uh, solo dell'indirizzo linguistico, ma anche dell'indirizzo delle scienze e, de e dell'indirizzo eh, delle scienze umane e sociali. Stiamo facendo una serie di attività, eh, ho dovuto eh, necessariamente dare la priorità al piano sicurezza, eh, formare il personale e soprattutto cercare di ehm, trovare l'opportunità la, la, insomma crearmi un'opportunità per fare un eh, adeguato piano sicurezza eh, congiunto anche con il tribunale ehm, eh, che eh, occupa una parte della de, di questo istituto ehm, abbiamo una serie di attività eh, programmate sia per quello che riguarda i PON e sia per quello che riguarda Scuola Viva. Abbiamo cominciato ieri con il PON Regione Campania e abbiamo, abbiamo visto che gli alunni sono molto contenti perché sono cominciate le attività eh, anche legate all'arte, no? quindi danza, eh, teatro, pittura, ceramica oltre che ehm, alla robotica e eh, a tutte eh, le attività che eh, garantiscono un, un successo non solo um, nell'ambito dell'istruzione, nell'ambito di, di una formazione mirata no? ad una, ad una um, cittadinanza um, globale e non solo uh, digitale, ma soprattutto morale, etica. E, stiamo, stiamo lavorando bene, sono, sono fiera di quello che stiamo facendo. Molti docenti sono eh, motivati, eh, decisi e intenzionati eh, a lavorare eh, come, come io preferisco. Partendo uh, dall'alunno, mettendo uh, al centro dell'attenzione quelle che sono le esigenze ehm, dell'alunno, eh, non uh, le esigenze della scuola degli adulti, l'esigenza uh, dell'utenza. La nostra utenza è fatta uh, di alunni che hanno dai 14 ai 19 anni. Eh, grazie per l'opportunità di essere riuscita a dire queste cose molto, molto velocemente e, e non programmate, mi auguro uh, di potervi um, in, incontrare con i ragazzi che, che in questo momento sono, sono in giro, in realtà i, i reali protagonisti dovevano essere loro, uh, gli ospiti spagnoli e i nostri ragazzi che stavano um, eh, proponendo un, un percorso che li vedrà interessati nei prossimi giorni. Io invece ero presa da molte altre cose, ma sono stata eh, gentilmente reclutata per, per spendere due veloci parole. Ra rappresento uh, 1200 alunni e questo mi... Um, mi, come dire, mi, mi motiva a cercare di fare uh, sempre di più e, e sempre meglio, uh, che poi è la mia, come dire, il mio motto per, uh, per sopravvivere a, <ride> a questo particolare impegno, a questa professione che giorno per giorno diventa sempre più uh, faticosa è difficile, quindi la motivazione ci salva e ci salvano gli alunni, se loro non ci fossero noi non avremmo motivo di preoccuparci di altro. Ringrazio tutti coloro che eh, riescono a seguirmi perché spesso mi dicono che sono chi fa la battuta e dice va a 300 all'ora, chi, chi dice questa preside vulcanica, non, uh, non riusciamo a starle dietro, Io invece no, vedo che faticosamente ma ci riusciamo, quindi ringrazio tutti coloro che ci credono, che ci credono ancora, che rispettano uh, la scuola dello Stato e che soprattutto la amino.